ciao a tutti oggi prepareremo l'insalata russa il tempo di preparazione della ricetta è di 35 minuti più il tempo di raffreddamento delle verdure Gli ingredienti sono per la maionese olio di semi uovo tuorlo succo di limone e sale per l'insalata russa acqua aceto sale piselli, patate dagli adattadini carote dagli adattadini e uova Andiamo il via alla ricetta per prima cosa mettiamo all'interno del boccale la farfalla versiamo le uova e il tuorlo il succo di limone il sale chiudiamo con il coperchio e facciamo emulsionare per un minuto e trenta a velocità 4, nel frattempo verseremo sul coperchio l'olio l'olio scenderà giù grazie alla forma del misurino. La maionese è pronta. Trasferiamolo in una ciotola capiente, copriamola con pellicola trasparente e conserviamola momentaneamente in frigorifero. Senza lavare il boccale, mettiamolo a posto. Versiamo l'acqua all'interno del boccale. L'aceto. anche il sale posizioniamo il cestello all'interno del cestello posizioniamo le uova chiudiamo con il coperchio senza il misurino posizioniamo sopra il coperchio il bassoio del Varoma, versiamo all'interno del Varoma le patate le carote e i piselli. Chiudiamo il coperchio con il coperchio del Varoma. Facciamo cuocere per 25 minuti. Temperatura varoma. Velocità 1. Le verdure sono cotte. Lasciamole raffreddare completamente prima di mescolarle alla maionese. Anche le uova che sono all'interno del cestello sono cotte. Lasciamo raffreddare le uova prima di sgusciarle. Le verdure si sono raffreddate, andiamole a mescolare con la maionese e a impiattare. insalata rossa. Grazie e alla prossima ricetta.